vida irecida falta del core ormai non quest'anno di cambiare il nostro duetto. Che cosa? Ciao. Ciao Luca. Buonasera. Sì? Bene. Allora, stavo dicendo così che quest'anno abbiamo deciso di cambiare il duetto. Bella. Duetto dico, no, e, e, e quindi ci siamo sentiti. L'ho chiamato e ho detto, Gianluca, e non mi ha risposto. <ride> Giochini tra noi, <ride> dai, dai, andiamo avanti, <ride> e allora lo chiamano: Gianluca, che ne pensi di fare? Qualcosa di diverso quest'anno? È stato un periodo di brutto. <ride>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 I heard words was a secret cord That David played any place for long But you don't really care for music, do you? It goes like this The four, the fifth, the mind. Oh yeah. Oh. let me let me be serious now i mean this is a special moment because uh many months ago i called gianluca and uh and told me well gianluca we gotta decide the, the new duet that we're gonna sing what we can sing and i propose him this next song and he loved the idea because i mean uh we, we we've been through three tough years everybody uh and uh